Ogni punto d'arrivo è un punto di partenza ed è bello eh, celebrare i propri successi, celebrare il punto dove siamo arrivati eh, e poi dopo guardarci intorno e, e capire dove si può andare, capire cosa si può fare eh, di più, capire cosa si può fare di più, insieme però ad altri. È bello aprire nuovi sentieri, ma per aprire nuovi sentieri devi prima arrivare in un punto dove il non c'è passando sul sentiero che qualcun altro ha già tracciato prima di noi noi pensiamo che sia eh, veramente sciocco reinventare la ruota ogni volta eh, è per questo che crediamo nella collaborazione perché se io ho scoperto qualcosa tu hai scoperto qualcosa e mettiamo insieme le due scoperte possiamo insieme partire e costruire qualcosa di nuovo noi crediamo eh, nella collaborazione, crediamo nel, nell'attività economica, crediamo nell'autoimpresa, crediamo nel fare cose, ma non siamo i primi ad aver creduto in questi concetti. Certo, noi pensiamo di averli messi insieme in una maniera ehm, che funziona, noi sappiamo di averli messi insieme in una maniera che funziona. Il modello multifattori è questo, mette insieme eh, il concetto di collaborazione, il mutuo aiuto, mette insieme il concetto di lavoro, di attività economica, insieme il concetto di soddisfazione personale, di conquistare dei risultati, di conseguire qualcosa di bello per stessi e per gli altri. insieme il concetto di superamento delle strutture verticistiche. Quindi il concetto di governance orizzontale è alla base. Allora, sono tre concetti che esistono. Esistevano già prima che noi li mettessimo insieme, chiaramente, anzi noi li abbiamo messi insieme proprio andando a guardare e esplorando eh, quello che altri avevano fatto. Guardando come altre esperienze si erano strutturate, come avevano affrontato determinati problemi. E li abbiamo messe in un modo originale. Ma non pensiamo di essere stati gli unici ad averlo messo insieme in quel modo. Perché il fatto di mettere insieme questi concetti eh, sarà venuto anche ad altri. Ecco, alcuni di questi li abbiamo incontrati, ci collaboriamo, sono amici. Altri non li abbiamo scoperti, non li abbiamo ancora scoperti, e quindi quello che eh, noi vorremmo tanto, quello che ci piacerebbe tanto, eh, sarebbe entrare in contatto con altre persone che hanno, che hanno messo insieme nei propri progetti e possibilmente nei propri modelli, esattamente questi concetti che abbiamo messo dentro noi col modello multifactor. Perché se altri hanno avuto esperienze simili e se altri hanno costruito modelli per replicare e per ehm, indicare la via per costruire esperienze simili, eh, insieme possiamo andare oltre e fare qualcosa di molto bello. Quindi se conoscete qualcuno o se siete qualcuno che ha fatto, immaginato, sperimentato qualcosa di simile al modello Multifactory saremo tanto felici di eh, conoscervi e di confrontarci.